Sì, grazie Presidente. Abbiamo sottoscritto questa mozione in quanto eh, nei contenuti eh, ci ritroviamo, siamo pienamente d'accordo. Il problema del, delle palestre scolastiche che è stato analizzato nella Commissione Scuola, nella Commissione Sport e ne ho parlato anche con la Presidente della Commissione Lavori Pubblici eh, sono sostanzialmente due, non tanto quello di eh, come dire, essere trasformate in vere e proprie aule per la didattica quanto piuttosto essere utilizzate per, come eh, luoghi per motivi di emergenza come ad esempio quando vengono a mancare i docenti e non si trova immediatamente la sostituzione in passato tutti gli anni gli alunni venivano divisi nelle altre classi, quest'anno ovviamente non sarà possibile e quindi le palestre scolastiche sono state pensate, alcuni dirigenti ci hanno detto per questi motivi. E secondariamente c'è il problema della sicurezza, ovvero c'è il timore che le associazioni che utilizzano le palestre il pomeriggio eh, poi non lasciano le palestre nelle condizioni eh, pulizia perfetta che, che è necessaria quindi sanificando il, i locali quindi sono questi i timori e comunque il, insieme all'assessore Frongia abbiamo raccolto eh, la sottoscrizione degli assessori sport eh, municipali e il 14 luglio l'abbiamo trasmessa alla sindaca sindaca che il 21 luglio ha scritto ai ministri Azzolina e Spadafora per chiedere un incontro per, con, esattamente con questo eh, obiettivo quindi quello di analizzare insieme il problema per trovare una soluzione è al lavoro, ripeto, l'assessorato lavori pubblici, l'assessorato e commissione scuola e sport e quindi per questo motivo comunque siamo d'accordo con i contenuti appunto della mozione e voteremo favorevolmente. grazie.